Ciao a tutti bolletti! Benvenuti in un nostro nuovo video, oggi per la playlist Ad Catsum faremo un video tag speciale dedicato allo studio Ghibli! Per chi non conoscesse i video tag, sono quei video dove si rispondono a delle domande riguardanti un argomento e poi si taggano persone che dovrebbero fare altrettanto. Non avendo persone da taggare, chiunque volesse fare questo video tag può tranquillamente citarci. Il video tag è stato preso da un blog, siranian.blogspot.it ma non indugiamo oltre. Iniziamo con le domande che troverete tutte nel nostro info box. Qual è il film dello studio Ghibli che avete visto per primo? <ride> il primo film dello studio Ghibli che ho visto è stato grazie a questo signore qui che ha comprato in centro commerciale Kiki Deliver Service per 91. Insieme anche al Castello Errante e quindi. Quello fu il mio primo film dello studio Ghibli. Il mio primo film dello studio Ghibli è stato Princess Mononoke, eh, DVD comprato da un mio amico eh, in una fumetteria nelle zone dove abitavamo noi, eh, visto accompagnato da un gigantesco chilo di gelato. Qual è il film dello studio Ghibli che preferisci di più? Il film dello studio Ghibli che mi è piaciuto di più sembrerà strano perché uno si aspetta i vari classici del, del grande Miyazaki invece il mio è probabilmente l'ultimo eh, quando c'era Marni non è perché sia l'ultimo e quindi quello che ho più impresso in mente o per un semplice fatto di estetica e cura della grafica Diciamo che la storia è veramente ben congegnata e ha colpi di scena che ti toccano ed è un film che non, non riesci a non, a non avere quelle emozioni che ti scatenano la, la fuoriuscita incontrollata di, di lacrimucce a go, go oltretutto è animato da Dio e fortunatamente è stato anche doppiato, doppiato bene direttamente la prima volta che è arrivato da noi in Italia, quindi... Molti altri quasi a pari merito, ma lui batte un po' tutti. Il mio preferito invece è La collina dei papaveri di Goro Miyazaki. Qual è il film dello studio Ghibli che vi è piaciuto di meno? Il film dello studio Ghibli che ho apprezzato di meno, non tanto per la tematica perché comunque è sicuramente dedicato a un mondo molto infantile, è stato Panda co Panda diciamo che non, non ho trovato nulla di significativo nel film da apprezzarlo come potrei apprezzare tutti gli altri dello studio. Insomma. Ovviamente Panda Gopanda non fa parte della rosa dello studio Ghibli, questo perché è stato prodotto e realizzato da Yao Miyazaki e Takata insieme in precedenza della fondazione. Allora, questo è un tasto dolente perché probabilmente mi arriveranno raffiche di insulti eh, dagli amanti dello studio Ghibli e del maestro Ayao, dato che probabilmente quello che a me non è piaciuto per niente è proprio Si alza il vento, l'opera finale ultima che ha coronato la carriera di Ayao Miyazaki. Non ho gradito molto, si alza il vento eh, per il 70% della pellicola, ovvero finché mi mostra l'inizio, il viaggio, il ragazzo che prende il treno, il terremoto, cattura il mio interesse. Poi siamo di fronte a un continuo sognare di questo ragazzino che cresce, sogna di aerei e incontra questi personaggi fantasiosi nella sua mente. Eh, Ispirati a personaggi reali che sono vissuti in Italia e va a perdersi in una relazione amorosa con un finale non proprio gra gradevole, almeno ai miei occhi. È comunque un film molto più trascinato: sembra quasi che la trama sia stata molto vista e rivista e alla fine ne sia uscito un film non convincente o comunque non emozionante come i recenti lavori a cui ci avevo abituato quale film dello studio ghibli consiglieresti a chi non ha mai visto un film dello studio prima allora come film per noi occidentali consiglierei sicuramente come primo film dello studio Ghibli qualcosa che non abbia un'ambientazione un, un po' troppo asiatica e quindi gradirei consigliarvi eh, Il Castello Errante di Owl. Eh. Io per ovvie condizioni di affetto nei confronti di questo film consiglierei di vedere per primo il mio vicino Totoro. Vi piacciono tutti i lavori dello studio Ghibli o preferite solo i lavori del maestro Ayao Miyazaki? A noi ci piacciono tutti i film dello studio, particolarmente quelli di Miyazaki, eh, però nel complesso apprezziamo tutti i film. E, diciamo che che abbiamo detto che i nostri preferiti non sono di Miyazaki, quindi. Sì. Il mio preferito è Detakata. Il mio preferito è quello invece di Goro Miyazaki. Hai visto tutti i film dello studio Ghibli? Sì e no, abbiamo visto tutti quelli che sono reperibili per l'Italia. Chi è il vostro personaggio maschile preferito nei film dello studio Ghibli? Ovviamente Ashitaka. Il principe di Mononoke, per chi non lo sapesse. <ride> Perché ti piace Ashitaka? Perché è coraggioso, e è puro di cuore, combatte per il suo amore, e per le cose giuste, e non si fa influenzare da nessuna parte e ragiona per la sua testa fino alla fine del film. Il mio personaggio preferito è Pazu, il castello nel cielo di quella Laputa. È palzo perché è un, un ragazzino, a parte che ricorda terribilmente personaggi dei cartoni animati della nostra infanzia, quindi di Conan, il ragazzo del futuro, e ci assomiglia tantissimo, è irruento, è indipendente, eh, lavora con uh, dei minatori in una miniera, cioè è uno, un ragazzino con uh, palle quadrate, come è. <ride> è uno tosso, è uno tosso, e soprattutto è genuino e generoso quanto trova sta ragazza piovuta da chissà dove eh, e non esita a scagliarsi contro tutto e tutti pur di proteggerla. Invece qual è il personaggio femminile preferito? Semplicemente anche se non è poco per una questione di affezione di affetto al, al uno dei film che è stato per me il mio preferito per tanto tempo prima di vedere quando c'era Marni è Chihiro la bambina della città incantata. Invece il mio personaggio femminile preferito è senza dubbio Arietti per varie motivazioni, a parte che ho i capelli rossi, eh, cosa futile però mi piaceva anche quello, e, e anche per, per il fatto che è Cicciai. Cicciai, Ciccetta, piccolina Ciccetta, cicciai, vedi che il giapponese deriva dal latino comunque, cicciai. Altra domanda: possedete almeno uno dei film in DVD dello studio Ghibli? Almeno uno, uno, soltanto uno, e io ve ne do una trentina. ci sia di così speciale nei film dello studio Ghibli eh, che li rende diversi da quelli degli altri anime Beh, senza dubbio rispetto agli altri anime credo la qualità, la qualità grafica e ogni fondale, ogni scenario de, delle animazioni dello studio Ghibli sono sicuramente di dettaglio altissimo e poi si muovono centinaia di elementi sullo sfondo questo era il nostro video tag non dimenticate di scrivere nei commenti se vi è piaciuto se quali film vi piacciono di più e se seguite lo studio ghibli e mettete un, un mi piaccione lo devo dire io lasciate un like se il video vi è piaciuto in alto seguite le nostre playlist dedicate al cinema e al prossimo video, lunga vita e prosperità. Ma ah, che cazzo <ride> non <ne> ero preparato? <ride> sei se, Metal!